Questo vuol dire che sono l'ultima, si saranno risaltati tutti quanti. A proposito, quante strette di mano ci sono state in totale fino ad adesso? Per rispondere alla domanda, semplifichiamo il problema identificando una singola stretta di mano con un filo di lana tenuto agli estremi dalle due persone che si stringono la mano. Al fine di fare più chiarezza possibile, chiameremo ogni persona con il colore della sua maglietta. Iniziamo dunque ricostruendo il contesto narrativo attraverso l'uso di manine di carta colorata per indicare le varie persone. Prendiamo la prima persona, che era quella vestita di bianco, e la posizioniamo qui. Ovviamente, essendoci solo lei, non abbiamo nessuna stretta di mano e quindi non vediamo nessun filo di lana. Per facilitare la comprensione del modello, analizziamo il problema supponendo che le persone arrivino in momenti diversi. Ma ovviamente non cambierebbe nulla se fossero tutte presenti fin dall'inizio. Notiamo che ad ogni nuovo arrivo aggiungiamo dei fili dello stesso colore dell'ultima persona arrivata. Il numero di questi fili è pari a quello dei fili del colore precedente, aumentato di 1. Il totale delle strette di mano invece ogni volta aumenta di un numero pari alla quantità di persone presenti prima dell'arrivo dell'ultima, ovvero al totale delle persone che questa dovrà salutare. Ecco una modellizzazione del nostro problema. Contiamo quante strette di mano abbiamo in totale. Abbiamo 4 fili blu, 3 fili verdi, 2 fili rossi, 1 filo giallo e 0 fili bianchi. Per conoscere il numero totale di strette di mano basta sommare questi numeri tra loro. Facciamolo però procedendo per step, ovvero contando il totale delle strette di mano in base a quante persone abbiamo. Indichiamo con n il numero di persone presenti nel gruppo e con s di n il numero totale di strette di mano corrispondenti. Con una sola persona avremo 0 strette di mano. Con due persone avremo un numero di strette di mano pari a quello precedente, cioè 0, più 1, cioè una stretta di mano. Con tre persone avrò 1 più 2, cioè 3 strette di mano. Con n uguale a 4 avrò le 3 strette di mano precedenti più 3, cioè 6 strette di mano. Con n uguale a 5 avrò 6 più 4, 10 strette di mano. Possiamo generalizzare il problema dicendo che in un gruppo di n persone il totale di strette di mano sarà pari al numero di strette di mano con n-1 persone, cioè il totale di strette di mano già effettuate tra le n-1 persone precedenti più n-1, ovvero il numero di strette che l'ennesima persona dovrà scambiarsi con le altre. In questo modo abbiamo definito una successione in modo ricorsivo, cioè scrivendo l'ennesimo termine della successione s di n, che per noi indica il numero di strette di mano tra n persone, in funzione dei termini precedenti della successione, nel nostro caso s di n-1, cioè il numero di strette di mano tra n-1 persone. Ci chiediamo... Se però esista un modo per esprimere l'ennesimo termine di questa successione non più in modo ricorsivo, ma con un'espressione analitica che dipenda direttamente da n e non più da s di n-1. Per farlo, ricostruiamo il problema in modo geometrico. Immaginiamo di avere su ciascuna colonna tanti gettoni rossi quante sono le strette di mano che vanno ad aggiungersi con l'arrivo dell'ennesima persona. Con una persona abbiamo 0 strette di mano, lasciamo quindi la casella vuota. Con due persone ci mettiamo nella seconda colonna e abbiamo una stretta di mano. Con tre persone avremo una più due strette di mano. Con quattro persone avremo le tre strette di mano precedenti più altre tre e così via. Con l'arrivo della quinta persona si aggiungeranno quattro strette di mano. Per calcolare quanto vale il numero totale di strette di mano, ovvero il totale di gettoni rossi, notiamo che si è andato a formare un triangolo. Possiamo quindi costruire un rettangolo realizzando un altro triangolo simmetrico a quello precedente rispetto all'ipotenusa, avendo lo stesso numero di gettoni. Questo rettangolo ha sulla base 5 gettoni e sull'altezza ne ha 4. Quindi il numero totale di gettoni rossi sarà pari a 5 per 4, 20, diviso 2, 10. 10 gettoni, che in effetti coincide con il numero di strette di mano totale tra 5 persone trovate precedentemente. Con 5 persone abbiamo la base con 5 gettoni e l'altezza di 4. Questo ci suggerisce che con n persone avremo che il numero di strette di mano sarà pari ad n per n-1 diviso 2. Vediamo se questo funziona nel caso di un gruppo di 6 persone, ovvero nel caso in cui io non mi facessi vincere dall'imbarazzo e decidessi di stringere la mano a tutti quanti. Secondo questa formula, n sarebbe uguale a 6, quindi avremmo un numero di strette di mano totale pari a 6 per 5 diviso 2, cioè 30 diviso 2 uguale a 15. Proviamo a completare il triangolo e vediamo se ci sono effettivamente 15 gettoni rossi. Sommando il numero di gettoni presenti in ogni colonna, otteniamo un totale di 15, che è proprio il numero che ci aspettavamo, quindi la formula funziona. In questo modo abbiamo visto quanto vale la somma dei numeri naturali fino ad n-1, sfruttando la proprietà dei numeri triangolari, ovvero quei particolari numeri rappresentabili in forma di triangolo. Beh, a questo punto forse è il caso di smetterla con la matematica, perché sennò faccio la figura della maleducata vado a salutare gli altri va?